Mi chiamo Claudio, però il mio nome d'arte è claudiano.jpeg Faccio l'illustratore, faccio il grafico, faccio il fotografo e lo street artist Io vengo da un paesino di 1200 abitanti eh, Nella profonda ed eterna provincia toscana Vivo a Bologna da 8 anni Quando mi sono trasferito a Bologna l'ho un po' sentito questo, questo gap Questa difficoltà comunque ad entrare in una realtà che non era la mia Che era un po' più complessa e sovrastrutturata Senza dubbio anche l'essermi trasferito in Inghilterra, aver vissuto un periodo, un contesto ancora diverso, che mi ha fatto crescere. Io sono diplomato in elettronica e telecomunicazioni, sono stato autodidatta fino a un certo periodo della mia vita ed autodidatta è stato il mio approccio all'arte. Alla fine sono stato ammesso a fumetto e illustrazione e ho cominciato il mio percorso di studi artistico. Una svolta per me a livello artistico è arrivata quando mi sono trasferito a Bristol per preparare la tesi, e lì sono riuscito un po' a sviluppare un po' meglio il mio stile mi è servito più che altro per aprirmi a un concetto di arte molto più multidisciplinare di quello che invece è in Italia. Io lavoro tantissimo con la tecnica del collage digitale, quindi per la maggior parte sono foto che faccio io, che poi riduco appunto a delle, a delle miniature. Questo è un esempio appunto, un'illustrazione un a cui sono molto affezionato, che ho realizzato a Bristol. Ai tempi sentivo che proprio l'unica cosa che, di cui avevo bisogno era un'indipendenza economica Da questa rabbia è nata questa illustrazione Ed è stato un po' quello che ha lanciato il mio futuro modo di lavorare questa cosa del giocare con le proporzioni delle cose e delle persone è un qualcosa che credo sia legato tanto al mio background culturale di interessi. Cioè Mi piacciono un sacco le storie per bambini. Sono un grande fan di Roald Dahl, ma sono anche un grande fan della cinematografia di, di Woody Allen e quindi ho un po' questa tendenza a giocare con la realtà. Cerco sempre un po' di, di essere dissacrante con quello che è con quello che mi succede anche personalmente. Tutto quello che faccio ha molto a che fare con i tempi che viviamo e quindi con la crisi un po' delle relazioni umane, il nichilismo giovanile, il poco lavoro, gli stereotipi e c'è anche tanta politica. Mi capita spessissimo che le persone mi scrivano e mi dicono oh hai attaccato un tuo lavoro proprio sotto casa mia, no, questa cosa mi, mi, rende, mi rende felice oppure mi ringraziano per dire hai ah, reso più bello questa via questa cosa mi fa un sacco piacere perché vuol dire che c'è un, un buon riscontro e che la gente comunque ha bisogno di bellezza. Ogni tanto l'esercizio che faccio io se qualcosa non va bene mi impegno a pensare l'opposto di quello che penserei, almeno provarci ad essere anche l'opposto di te stesso o di te stessa. Sto creando un po' un connubio tra tutte le mie passioni. I progetti a cui sto lavorando adesso hanno a che fare anche con la musica, perché io scrivo canzoni, canto male e ho appunto questo progetto musicale con degli amici. Ci divertiamo a creare questo connubio tra arte visiva e arte performativa. That's it! <ride>